Io mi chiedo, come si fanno a non amare questi disegni? Come si fanno a non amare questi disegni? Salve a tutti, io sono Chiacobit e benvenuti in questo mio nuovissimo video in cui vi farò vedere l'art collection numero 1 di Old Sian. Ovviamente non vi farò vedere tutto quello che c'è all'interno di questo art collection, vi farò vedere le immagini che mi hanno colpito di più. E appunto per questo invito voi a scrivermi qui sotto i commenti qual è stato il disegno più bello tra quelli che vi farò vedere in questo video. Inizio io dicendovi che il mio disegno preferito è stato questo. Questo disegno mi ha colpito particolarmente perché il suo sguardo cattura, allo stesso tempo trasmette un grande senso di dolore e una brutale bellezza. Questo art collection l'ho acquistato sul sito della manga Senpai, che ha acquistato delle copie dalla Cina e che le ha importate qua in Italia. All'interno di questo art collection c'è un poster, che è questo qui, Comunque ve lo sto facendo vedere in modo più, più dettagliato in un video. E poi all'interno c'era anche una piccola immagine dei personaggi di una delle opere di Old Shein. Bene, detto questo vi lascio al video e mi raccomando di scrivere qui sotto i commenti il disegno che vi è piaciuto di più. Osservate bene le immagini che ho scelto per voi.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 Never give up, that was always a plan It's so cold yeah. outside I'm alone